Niente succede per caso. Insieme, tutto è possibile. Ampas. Per il bene comune, a sostegno dei più deboli. Entra nelle pubbliche assistenze Ampas. Fatti volontario.